e direi che questa qua è una delle migliori scarpe sul mercato posso metterla nelle migliori tre scarpe sul mercato per fare i 10.000 Perché. Ciao Andrea poi io dico di solito che eh, ci facciamo distrarre ed è colpa mia eh, durante i video oggi c'è il coniglio adesso lo inquadrerò tra qualche secondo ma oggi vorremmo parlare vorrei par che tu parlassi del confronto tra le Adidas avanti, chiodate da pista, rispetto alle Dragonfly. Ma intanto stavo vedendo che sta cambiando la, la muta, il, sta facendo la muta il, il coniglio. Beh intanto ti dirò, forse la, la Dragonfly, eh, il colore quello, il primo che era uscito era quello che mi piaceva di più, ma quando sono usciti erano introvabili. Uh, questo colore zarrissimo dell'Avanti 5, invece direi che, che ci sta benissimo. Uh, ti raccontavo prima la storia, è stata forse la miglior chiodata sul mercato dopo l'uscita della Dragonfly, che la credo, anche un po' di fattore marketing. Comunque l'utilizzo dello Zoom X, che era il top di gamma di, di tutte le schiume. Questa Avanti diciamo che aveva la... I pro di essere una scarpa molto ammortizzata rispetto alle altre chiodate perché aveva comunque un po', un po di schiuma in, uh, in abbondanza eh, e comunque era comoda come un calzino, era una vestibilità da calzino. Quindi chi non riusciva a trovare è stato il periodo... Dell'anno scorso quando, quando sono arrivate le Dragon, in gennaio, febbraio c'è stata una rincorsa alle Dragon che erano praticamente introvabili e chi non le trovava andava su queste avanti 5 perché erano le miglior chiodate dopo le Dragon. È stata un'idea un così tanto geniale quella di, di portare un po' di schiuma dentro nelle chiodate e di renderle un pochino più comode. L'avevo sempre pensato, mai fatto, con questa scarpa c'erano arrivati e Se pensate alla, alla nuova Avanti, quella del 2021, ancora ancora più schiuma, cambiato anche i materiali, ma vabbè, la, la vedremo forse più avanti. Secondo te Andrea, chi sono adatte queste scarpe e in che quali condizioni le utilizzeresti? Queste qua sono scarpe da, da fond, mezzo fondo fondo. Uh, sono scarpe, secondo me, per, per noi amatori vanno benissimo. Credo anche per uh, per degli atleti evoluti perché comunque, ripeto, un, um, il problema grosso della pista adesso praticamente sono quasi vietate tutte le scarpe che non siano chiodate, eh, hanno fatto un po' come il Green Pass, hanno sempre tolto chi, eh, scarpe normali fino ad arrivare che praticamente non ce ne sono anche le, le Takumi Sene, e le, le rene erano tra le, le uniche che si potevano utilizzare adesso gli hanno fatto una zeppa tanta quindi anche loro non si potranno più usare eh, dicevo, è una scarpa molto morbida, e qui, cioè molto protettiva e quindi va benissimo per gli atleti amatori, eh, leggeri. Ed è una scarpa anche per gli atleti evoluti perché il grosso problema delle chiodate è che quando arrivi a metà gara, se non a tre quarti di gara, hai le gambe pesantissime e stanchissime perché eh, senza ammortizzazione ti stanchi il doppio. Questa scarpa qua ha evitato quel, quel problema, quindi anche a tre quarti di gara hai ancora un pochino di benzina nei muscoli. A livello di Tomaia cosa ne pensi? Sembra davvero molto morbida e comunque confortevole. Guarda ti dico che confronto alla, alla Dragonfly è un altro mondo, questa è nettamente più comoda, molto più comoda da allacciare perché la Dragon era davvero, è davvero scomoda, devi allargare di brutto, pregara e ci devi pensare prima. Invece, questa qua ha il suo bel calzino, eh, si inserisce facilmente, si stropiccia un po' qua la, la linguetta, ma basta che la tiri un attimo e ritorna a posto e poi sei, sei pronto per andare in gara. Invece a livello di reattività, confrontala con le Dragonfly, cosa ne pensi? Le hai provate tutte e due, cosa ne pensi? E guarda, ti dico, eh, il problema grosso qua secondo me è un po' in avampiede che manca un po' di schiuma reattiva ehm, e quindi rimangono un attimino meno reattive delle Dragon eh, sono protettive come le Dragon ma un pochino meno reattive in, in avampiede per mancanza di, di schiuma Direi che un altro almeno mezzo centimetro ce l'avrei messo. Per quali distanze le utilizzeresti fino, fino ai 5.000 oppure le azzarderesti anche sui 10.000? Eh, guarda Max, ormai è obbligata come scelta dai 1.500 ai 10.000 e direi che questa qua è una delle migliori scarpe sul mercato. Posso metterla nelle migliori tre scarpe sul mercato per fare i 10.000 perché ha comunque una una buona ammortizzazione, se andiamo poi a fare dei 10.000 eh, in gare con piste buone eh, c'è già l'ammortizzazione della pista e, e comunque questo, questo spessorino qua ci dà una gran mano. A livello di tallone abbiamo visto che è comunque confortevole, cosa ne pensi? Uh, Cos'è stato sto beep beep? Uh, il tallone è La mia GoPro che si è spenta. Guarda ti dico il tallone è bello imbottito Uh, ripeto, secondo me è una scarpa da davvero amatore che posso utilizzarla anche sulle gare più lunghe, quindi... E poi ti dico, c'è abbastanza schiuma che comunque protegge. A livello di calzata suggerisci stesso numero, mezzo numero in più e rispetto al, alla Dragonfly che differenze hai notato? Guarda, ti dico, secondo me questa si potrebbe azzardare a prendere anche mezzo numero più piccolo, però bisogna provarla. Uh, bisogna capire anche come vi piacciono le chiodate. Uh, io forse questa l'avrei presa a mezzo numero più piccola oppure uh, potrei sfruttare lo stesso numero e metterci un calzino un pochino più spugnoso per avere ancora un pochino più di protezione invece ti chiedo per chi ha appena iniziato ad utilizzare le chiodate perché come dicevi tu in pista ormai non si possono più usare le vapor o comunque tutte le altre scarpe con, con fibra di carbonio Uh, dal tuo punto di vista con queste scarpe si riesce a correre più velocemente oppure ci vuole tempo per, per abituarsi? Allora ci vuole tempo per abituarsi sicuramente, ci vuole meno tempo per abituarsi rispetto ad altre scarpe il mio consiglio è di uh, assolutamente provarle in pista per qualche lavoretto un po' lungo quindi se devo fare dei 5.000 Almeno devo fare delle ripetute di un volume di, di un 3-4 km così posso capire dove mi, mi porteranno dei problemi e soprattutto la zona del polpaccio un po' tutta si indurirà e quindi le, le proverei un 10 giorni prima della gara, magari due, tre, due volte, tanto per, su una pista morbida così per capire, per abituare già i muscoli alla scarpa e per capire come funzionano le, le chiodate. E se dovessi avere un podista amatore che corre magari 5.000 in 18 minuti con, con le Vaporfly, con queste secondo te a, a che livello arriverebbe? Se ha fatto 18 con le Vapor, difficilmente farà 18 con queste. Eh, soprattutto perché siamo, sono amatori, magari non abituati ad usare le chiodate, ma il grosso problema poi per gli amatori è, sono i, i treni in gara, quindi rischiano di correre da soli in 18 e, o meglio di avere il compagno troppo avanti o troppo indietro. Non credo che una chiodata possa dare chissà quale boost a un amatore. Quest'avanti qua e le Dragonfly e l'Avanti la, 21 hanno dato un grosso boost invece a degli atleti un pochino più evoluti nell'ultimo periodo abbiamo visto anche olimpiadi e tutti i meeting in giro che sono stati demoliti tutti i record personali e qualcuno, anche qualche record del mondo è caduto con queste, tra le Avanti e le, le Nike. Secondo te eh, quali sono i pregi e i difetti di queste Avanti di Adidas? Ma guarda ti dico se togliessimo da, dal confronto le Dragon non hanno difetti uh, perché il pregio è comunque che gli hanno aggiunto un sacco di, di schiuma rispetto alle, alle chiodate vecchio stampo, eh, sono molto comode come, come allacciatura e come vestibilità sul piede. Se, se ti devo dire il difetto, ma rispetto alle Avanti 21 e rispetto alle, alle Dragonfly prima edizione, secondo me che gli manca un pochino di schiuma, diciamo che eh, sotto i 20 mm, 25 mm dovevano rimanere, quindi io li avrei sfruttati tutti, ma adesso il problema, è un problema di mercato secondo me, se avessero già fatto le scarpe 25 mm poi non sapranno più cosa inventarsi, quindi adesso piano piano sanno, hanno capito qual è il segreto quindi adesso alzeranno sempre poco poco le scarpe con la schiuma e tra due o tre anni avremo la scarpa perfetta per la pista ultima domanda a chi suggerisci le Dragonfly e a chi suggerisci queste Avanti ah, fondamentalmente sono, te detto, sono due scarpe un po' simili le Avanti 5 adesso hanno un prezzo molto basso molto competitivo io ho visto forse su internet 50-55 euro quindi assolutamente a chi vuole provare le chiodate e fare utilizzare la avanti 5 invece uh, a atleti già di livello più alto uh, li manderei direttamente sulle Dragonfly che su scarpe ormai quasi sempre introvabili vanno a ruba appena escono per di più Nike ha fatto un po' come le le prime vapor praticamente introvabili, ne faceva uscire le centellinava e venivano vendute praticamente in un amen. Non sono state annunciate durante la trimestrale, uscita qualche giorno fa, nuove scarpe, nuovi modelli, sappiamo però che testeremo ulteriori modelli Nike, pensiamo che nei prossimi giorni avremo a disposizione i nuovi modelli, grazie Andrea, eh, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao alla prossima!